Mentre la notte di fuochi si fa un po' meno scura, le orde di bastardi sono pronte a far paura, i nitra già spianati, pippa dei cappucciati, alle 6 della mattina stanno già incazzati, come ladri legalizzati senza alcuna dignità, autorizzati a rubare da qualche autorità un pezzo di carta bassa per aprire le porte, profissi come un... Iena tra le bestie e mostre, per superare, uccidere e rubare, a violentare quell'intimità che ti fa godere, ti diverti a mettere per bene al suo quadro, ma sempre dietro protezione di un magistrato. Noi siamo erbe selvatiche nelle sì. crepe del sistema, una ballata dei pezzetti per una vita estrema, a te da passa piede a redannusi vario, io sotto un cielo nero come sante caserio. Si guardo scuro con la raggio non ti preoccupa Sadon non darà niente, a forza cazzim caccia fra gli oriente In mezzo e fiamme ci cimetti mi cosa Cos'ha un corpo senza che ci una paura, tra tramonta all'alba verso la metà oscura Si guardo scuro con la raggio non ti preoccupa Passato non darà niente Forza cazzim, caccia pugnale fra gli oriente In mezzo abbiamo colivolo, ci mettiamo a ballare il corpo, senza riuscire paura da tramutta all'alba, verso la metà oscura Ma c'è già scavato la fossa Fingere mai Stai in mezzo agli uomini Trovienza faccio sempre la creatura Ma io non voglio crescere e ti metto paura aspettando l'ora d'aria con la complicità Quest'umanità se varia, qua la morte sociale, scorre troppo lenta, massa solidarietà, aspetta solo vendetta. Rivendico la vita come mia, non di un sistema morto. D'altronde sono io che ho ricevuto il torto, di stare dalla parte di me stesso e nessun altro. Se che se sue premesse è inevitabile lo scontro. Noi siamo erbe selvatiche nelle crepe del sistema. Una ballata dei pestenti per una vita estrema. A te basta piedi a rete nusipario Io sotto un cielo nero come Sante caserio. Si guardo scura, con la raggio non ti preoccupa. Ossate non darà niente, a forza cazzim, caccio pugnale fra gli oriente. In mezzo e fiamme polivore, cimetti in mezzo a ballare. Cosando in corpo senza che ci paura, dalla tramonto all'alba verso la mezza oscura. Si guardo scuro, con la raggio non ti preoccupa. Caccia pugnale fra gli oriente In mezzo e fiammo con Ci mettiamo a balla Cosando il corpo senza riuscire fa paura